Grazie Presidente. Allora, ehm, su questo ordine del giorno c'è il, il CCNL con i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza che dispone le, la normativa sulle DPI. Eh, dunque, per quanto ci riguarda, eh, è ovvio che l'azienda non, non può essere un ordine del giorno dell'Assemblea Capitolina che eh, fa fare uno scatto in avanti su questo. L'azienda deve fare, dare le DPI adeguate a tutti i lavoratori e visto che questa cosa deve già essere così, tra l'altro io ho il volantino avanti delle organizzazioni sindacali eh, che hanno indetto lo sciopero, non fanno riferimento a questa, a questa eh, tipologia di problematica in, su qualche articolo giornale ho scritto forse qualche cosa ma eh, in realtà non è questo non può essere un ordine Giorno, che dà a disposizione di dover rispettare la normativa e che i lavoratori abbiano effettivamente tutte le quantità di DPI pertanto la maggioranza si asterrà a questo del giorno, grazie